Vediamo come importare un oggetto 3D nella nostra stanza. Quindi andiamo su Place, in basso, nel menu in basso, e clicchiamo su 3D Model. Ecco, a questo punto eh, vedrete che compaiono delle, dei suggerimenti, perché eh, Mozilla Hubs ha una, diciamo così, un accordo con Sketchfab. Sketchfab è un sito, che eh, commercia e ospita una grande quantità di eh, modelli in 3D che vengono costruiti dagli utenti. E, I modelli possono essere comprati eh, e venduti, ovviamente però eh, tante persone eh, lasciano a disposizione i modelli applicando una licenza Creative Commons, quindi sono, in quel caso sono scaricabili gratuitamente. Quindi noi siamo sempre in Mozilla, ma siamo nella scheda che è collegata con Sketchfab e qui abbiamo tutta una serie di possibilità, come vedete ci sono delle categorie di modelli. Ora cerchiamo per esempio animali e dobbiamo cercare eh, qualcosa di semplice. Perché semplice? Perché appunto abbiamo il problema di voler tenere la nostra stanza il più possibile eh, leggera. Quindi proviamo a vedere se troviamo qualcosa di molto semplice, possibilmente low poly, per esempio possiamo scrivere qua su low poly, vediamo se succede qualcosa, non so, abbiamo perso gli animali, abbiamo perso gli animali, ma vediamo, eh, per esempio potremmo importare questa macchinina. Ecco, come vedete la macchinina è veramente low-poly, no? È low-poly e si è, è, è comparsa in pochissimo tempo. È veramente tridimensionale, tra l'altro è anche dotata di animazione, come vedete si muove ed è un oggetto a tutti gli effetti. Quindi se io premo la barra spaziatrice potrò fare tutte le cose che faccio con gli oggetti. Quindi clonarla, fissarla, cancellarla, capovolgerla, ingrandirla e in definitiva anche spostarla. Se mollo la barra spaziatrice, tengo premuto e mi muovo con le freccette. Per cancellarla o per vederla meglio, destra mouse ed eccola qua. L'ho ingrandita. Ok? Molto molto molto facile.